Salve a tutti, eh, oggi presentiamo, eh, facciamo una chiacchierata con il professor Gianfranco Lagrassa, facciamo una chiacchierata su quelle che sono le sue ehm, elaborazioni teoriche, le sue intuizioni e ehm, le sue analisi che vanno avanti diciamo ormai da diverso tempo, ma ehm, parliamo diciamo, del, della sua Possiamo anche parlare della sua biografia, eh, ex già, già professore di economia eh, a Pisa e a Venezia. Eh, la, sua, la sua biografia è facilmente trovabile anche su Wikipedia, ma a noi quello che, che ci interessa in questo momento è fare un ragionamento sulle eh, ultime, ehm, le sue la sua svolta scientifica che avviene eh, diciamo tra gli anni 90 e che ha come suo primo eh, libro eh, quello, de, su, quello degli, strateghi, degli strateghi del capitale eh, che eh, appunto rappresenta sì, anche già, già la fine di una teoria sembra breve già un po' sì un bravo, sì. Eh, sì no no era proprio la fine di una teoria era proprio la fine del sì, sì la fine della teoria, quella accreditata, insomma, non la fine della teoria marxista in generale, ma si voleva proprio già dire la fine, insomma, di una, se vogliamo la fine più che di una teoria, di una interpretazione comunque di quella teoria che però è quella che è stata largamente dominante per tanto tempo, con varie sfaccettature, eccetera, ma insomma, è stata dominante per molto tempo. E, e di conseguenza, appunto, la fine di questa teoria... E, eh, la svolta eh, di la grassa è appunto quella della teoria degli agenti strategici e della conflittualità tra i dominanti, che diventa il paradigma principale per interpretare l'evoluzione della società capitalistica, quindi la nostra realtà. E, quindi appunto, ehm, e poi un altro elemento molto importante che secondo me eh, è fondamentale per comprendere e per dare una svolta di paradigma al eh, il modo in cui si interpreta la realtà è la centralità non dell'equilibrio come diciamo è ehm, come fanno i classici e i neoclassici ma lo sì. squilibrio quindi ossia la realtà che è trasformata continuamente dallo squilibrio incessante e immanente nel, nel, nelle costruzioni umane e appunto nella politica e quindi anche la politica intesa come mos, serie di mosse strategiche il pensiero della grassa secondo me è appunto importante per quello che andremo ehm, a vedere nei prossimi anni il tuo eh, insomma quello che, che ci stai dando negli ultimi anni è qualcosa di fondamentale quindi eh, facciamo questa chiacchierata divulgativa e quindi ti farei la prima domanda eh, se puoi spiegare a chi ci ascolta in breve, lo so che servirebbero ore e ore, la centralità del conflitto strategico tra dominanti, cosa intendi, e tra i sistemi organizzati degli apparati che sono appunto gli Stati. Sì, beh, non si può veramente parlare della centralità del conflitto strategico così, perché il problema centrale è che questa centralità nasce dalla critica alla visione tradizionale, quindi bisogna. Se io dico conflitto strategico, credo che dica poco, però sintetizzare quella che è stata la cosa tradizionale. Comunque, insomma, chi conosce un minimo sa che praticamente si pensava e si è pensato sempre al conflitto di classe, soprattutto tra due classi fondamentali. Questa era la teoria marxista seguita soprattutto in ambito comunista e anche in ambito socialdemocratico per un certo periodo. Gli uni erano più riformisti, più diciamo, pensavano a un'evoluzione lenta eh, tramite, e democratica, soprattutto comunque tramite diciamo, eh, pacifica, insomma, ecco, graduale, altri invece dicevano no, perché gli apparati fondamentali che ci sono e che difendono il potere dei dominanti sono gli apparati coercitivi. Repressivi e quindi poi, alla fine, si sfocia sempre in una violenza, eccetera. Però, quello che è importante è che si pensava, e quello, se no, non, aveva poco senso, che ci fossero dei meccanismi oggettivi che portavano alla nascita, all'embrione già della nuova società, dentro la società capitalistica. Perché, ripeto, nella società capitalistica, e qui sarebbe appunto ci vorrebbe insomma, un bel po' di tempo, comunque fondamentalmente, siccome c'è la massima libertà assoluta, non c'è più schiavismo, servitù servitura, proprio bisogna mettersi in testa che c'è la massima libertà di tutti gli individui, eguaglianza e libertà in linea di principio, che poi ci possono essere, come sempre avviene, eh, delle contra contravvenzioni a questi principi è un'altra cosa, ma come principio generale è questo e di fatti eh, la società capitalistica si basa essenzialmente sul mercato che è lo scambio è lo scambio tra scambisti che sono in posizione uguale solo però, che questo pensava ripeto, Marx questi scambisti sono una minoranza una classe minoritaria che ha il controllo, possiede insomma, i mezzi di produzione Mentre l'altra per poter vivere deve vendere la propria forza lavorativa, quella che è, cioè l'energia la, lavorativa che è nel nostro corpo, nel nostro cervello, muscoli, insomma, eccetera. Ecco. E quindi, naturalmente, però, per Mars, ancora una volta, anche questo, perché molti comunisti, non parliamo di quelli attuali perché sono una catastrofe vivente, <ride> hanno ridotto alla specie di religione così e eh, comunismo è una specie di, co di comunitarismo insomma che non c'entra niente col pensiero di Marx no, eh, Marx diceva il lavoratore che vende la sua forza di lavoro riceve esattamente il valore, per lui il valore qual era? Ciò che è necessario è di acquistare i beni, i prodotti che servono alla sua sussistenza, non biologica, è eh, storico, sociale, per noi abbiamo una storia, però la sua sussistenza è quella a determinata fase storica. Naturalmente il prezzo, cioè il salario, oscilla, ma oscilla intorno a questo valore che è valore, mediamente è quello, insomma, ciò che serve a riprodurre il lavoratore con la sua forza lavoro, perché si mantiene sempre pensando e capendo che questo avviene di epoca in epoca. Quindi è chiaro che in ogni epoca è chiaro, si sviluppano i bisogni, eh, la vita cambia, si. E quindi in linea generale è chiaro che la sussistenza storico-sociale cresce nel tempo però il lavoratore riceve ciò che è necessario in media alla sua sussistenza solo che la specie umana è una, un animale insomma che produce il plus prodotto cioè più di quanto è necessario alla sua sussistenza quindi ripeto chi ha i mezzi di produzione paga il giusto, acquista la forza lavoro da chi non li ha e chi deve vivere vendendo solo la propria forza lavorativa e riceve quello che è necessario mediamente tramite l'oscillazione del prezzo detto salario, riceve quello che è necessario alla sua sussistenza, ma lui come, è un animale capace, animale, insomma, cercate di intendere in che senso, che produce di più. E quindi è chiaro che ha una produzione superiore, che è il cosiddetto plus prodotto, che evidentemente è anche plus lavoro, perché il prodotto è evidentemente un plus lavoro, e poi siccome Marx accetta la teoria del valore lavoro dei classici, è quindi il famoso plusvalore. Ecco, allora, e cosa, cosa significa? Che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 Questo ho detto molto in sintesi, ma è questa. Ecco, allora io ho detto semplicemente che: primo, mh, non c'è questa associazione dei produttori. Già se ne erano accorti già Kauski, anche poi Lenin, non a caso i, i dirigenti li chiamavano specialisti borghesi. Per Marx non erano specialisti borghesi, ripeto, no, facevano parte dal primo dirigente all'ultimo giornaliero, no, per. Per un certo punto, questi qui giustamente realisticamente hanno capito realisticamente hanno capito che il nucleo dirigente, ma non solo, anche molti strati dei tecnici anche intermedi, eccetera, non sono proprio in, in rapporti di cooperazione, in un certo senso, con la parte della manovalanza, eccetera. Quindi già. Qui. Questo realisticamente l'aveva capito, già Kaushi ripeto, eh, non, non, non semplicemente Lenin o Giornano, anche Kaushi l'aveva capito. Solo che non ne hanno tratto credo le debite conseguenze, che questo alterava completamente la teoria di Marx, Bisognava, eh, bisognava ripensare molte cose, evidentemente. Se non si formava l'associazione dei produttori in quel modo e che se i nuclei dirigenti fino a un certo strato di fatto stanno con l'altra la, classe, eh, insomma le cose cambiano molto, no, mi pare, dal punto di vista. Anche perché poi col capitalismo manageriale americano... Esatto, poi ecco, è questo il problema. Cambia ancora, tutto, ancora di più. Oltre ecco, appunto, oltretutto si è sempre costato il capitalismo, mentre ci sono diverse fasi, io ho pensato a due ma può anche essere che ce ne siano più, comunque insomma ho detto chiaramente il capitalismo inglese, che era basato abbastanza sul problema della proprietà, anche in senso formale, è diverso perché come aveva capito bene Burnham, che era un ex trotskista, ma quando ha fatto questa teoria per la verità aveva ormai abbandonato credo completamente quel campo, La Comunque non ha importanza, ma insomma il capitalismo americano con le grandi corporations, eccetera, praticamente sì, è vero, quelli che controllano la proprietà, controllano i pacchetti di maggioranza delle, delle società per azioni, eccetera, sono avulsi dalla produzione ma appunto quelli che controllano poi i mezzi di produzione sono quelli che formalmente sono i dirigenti, punto. non sono solo specialisti borghesi come già avevano capito e Lenin, eccetera. no, no, no, sono proprio i veri capitalisti, sono loro che controllano i mezzi, di... se, se diciamo che i capitalisti sono quelli che controllano i mezzi di produzione e che alla fine sono loro che assumono no, la forza lavoro e paga la forza lavoro, mi dispiace, quelli sono proprio i manager, gli altri dirigenti eccetera, però ho detto anche questo, ecco, è lì che si inserisce, perché ho detto tutto questo però continua a centrare troppo in modo eccessivo sulla sfera produttiva, su ciò che avviene nella sfera produttiva, è già importante aver capito che nella sfera produttiva non si crea l'associazione dei produttori dal primo dirigente all'ultimo giornaliero, questo è già importante, quindi capire che i capitalisti poi veri fondamentali sono proprio quelli che dirigono i processi produttivi questo è già importante però ho detto se noi guardiamo i veri grandi capitalisti ma anche anche nel capitalismo quello europeo che è rimasto a lungo abbastanza lontano da quello americano anche praticamente secondo me l'omogeneizzazione avviene dopo la seconda guerra mondiale prima sì, ci cioè, insomma c'è ancora differenza insomma, tra capitalismo americano e capitalismo europeo. Però eh, resta il fatto però che, insomma, in definitiva, mh, il, anche nel capitalismo appunto, europeo, eccetera, il grande imprenditore, dico il grande, cioè quello che veramente ha il comando, e che può non essere necessariamente, sì, spesso basta pensare ad Agnelli e quelli lì, davvero, anche per carità la maggioranza azionaria ci mancherebbe altro, ma mh, sì, il controllo comunque voglio dire dell'impresa dell anche da quel punto di vista, ma quello che appare abbastanza importante è proprio la capacità, quella che ho detto la capacità strategica, cioè le mosse adeguate per poter cercare di assumere la supremazia rispetto ai concorrenti. Ma la supremazia si conquista appunto evidentemente non solo nella sfera produttiva, cioè eh, migliorando le tecnologie o innovando nuovi prodotti e via dicendo, e poi facendo le ricerche di mercato, marketing, ricerche di mercato, e la pubblicità, eccetera. No, c'è anche tutto il, co il contatto con, con le altre sfere sociali, la sfera politica e la sfera quella, diciamo ideologico culturale insomma ecco e non si deve credere che questi siano semplici Beh, questo è l'errore che questi siccome sono pagati sembra appunto da questi imprenditori comunque già strateghi non sono più individui che si interessano degli altri, magari non sanno proprio nulla della produzione e non dirigo niente hanno, hanno invece le capacità ho detto di strategia e di come assestare le loro imprese non semplicemente nel mercato in senso stretto, ma nell'ambito del potere no? complessivo nella società. Però dico, quelli che si integrano con questi, cioè i politici e anche quelli che sono nella sfera ideologico-culturale, non si pensino sempre. Sì, qualche volta possono anche essere asserviti, essere, ma alle volte hanno, siccome hanno le capacità strategiche addirittura maggiori, quella di creare non semplicemente la, ma, la supremazia nel mercato di un'impresa rispetto alle altre, ma hanno la capacità appunto di pensare all'intero paese, alle sfere di, di influenza di quel paese nell'ambito appunto della geografia mondiale, insomma, dell cioè, eh, insomma non sono individui che si mettono tanto solo al servizio, c'è una maggiore integrazione ed è per quello che ho parlato diciamo, del, dell'integrazione tra le diverse sfere sociali e tra i, i, i generali diciamo, delle diverse sfere sociali, quella economico, produttiva e finanziaria, quella ho detto, politica, nel senso dello Stato e anche poi tutte le altre cose che riguardano la politica, anche tutti gli altri organismi e poi quella anche ideologico-culturale che sappiamo di cui per carità oggi ci sono tutti i vari mezzi di informazione che conosciamo, eccetera, eccetera, insomma. e quindi di qui ho, per questo sono passato al conflitto strategico, nel senso che dico che eh, chi fa la lotta, eccetera, sono, uni, sono, non sono i semplici imprenditori, sono cioè grandi, già il, ho detto il grande imprenditore non è uno che si interessa comunque più di produzione, ma si interessa di strategie, no? Per la supremazia, ma questo fa sì che si integri con altri che hanno proprio sempre la loro, eh, le loro capacità proprio nell'ambito delle strategie, cioè nell'ambito politico, eccetera. Questo che voglio dire. Ecco, e quindi sono passato all'idea del conflitto tra agenti strategici, no? gli strateghi del capitale sono quelli, non sono necessariamente quelli che sono nella sfera imprenditoriale, eccetera, certo. gli strateghi. Infatti, allora, qui. E una maggiore integrazione tra le diverse sfere. Ecco Quindi la, la domanda sorge spontanea, come diceva Lubrano. Quindi, gli stati nazionali e gli stati sono ancora importanti in questo modo? Sì, sì, sì, gli stati sono ancora importanti. Anche perché eh, nella supremazia, ripeto, non basta che, che se ne dica avere il controllo dei mezzi finanziari e del denaro. Mi dispiace, ho detto quello che conta non è solo quello.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 Hanno il controllo perché hanno quante basi militari hanno in giro dalle nostre parti, compresi in Italia. E dai, Cerchiamo di capire che questo è fondamentale, insomma, e quindi io chi, bisogna sapere anche agire a livello degli apparati statali, perfino gli apparati statali, ho detto quelli sì, non solo quelli bellici, ma insomma, anche quelli, anche quelli, perfino quelli, voglio dire. Quindi, la questione diventa insomma molto più complessa. Ecco questo che voglio dire. Ecco. Molto più complessa appunto del, del, del, del dualismo borghesia proletariato, che sì, è, è quello, quello, sì, quello è classico, è che ha avuto. Quello, sì, quello si poteva capire se veramente ho detto, eh, il proletariato, era in realtà non era il proletariato come si intendeva: i puverali, il, il lavoratore i, no. collettivo cooperativo, associato, eh, esatto, quello. Con, dal, ripeto, dal primo dirigente, cioè, ma non si è formato quello, non si è formato, eh, questo lo aveva già riconosciuto i primi marxisti successivi a massa eh? solo che non è entrato le conseguenze teoriche adeguate secondo me ma voglio dire il fatto stesso che io ho cominciato a pensare queste cose a metà anni 90 del novecento significa e visto che ho cominciato a interessarmi di politica a studiare eccetera eccetera nel 1953 vabbè non posso tirarmi fuori dall'aver detto anch'io tutta si sì, essere stato nel filone tradizionale Insomma, sono stato dentro per tanti decenni, no? come vedete, dal 1953 fino a metà anni 90, <ride> questo mi sembra evidente. A, a, a proposito insomma del, dopo gli anni 90, eh, appunto inizio anni 90, qui faccio proprio il collegamento, si pensava di essere entrati in un'epoca, unipolare e invece adesso si sta entrando sì, nel multipolarismo e si sì, c'è anche io, insomma tutto il suo sì, unipotesi eh, unipotesi, sì, sì, sì. Voglio dire, è vero per priori, il momento, cioè, è certo. vero sì, è vero che ancora forse c'è ancora una preminenza degli Stati Uniti sì, però ho la sensazione per quello che ho fatto anche un po' l'esempio come tutti gli esempi storici va presa con grano Salis ripeto, eccetera, ma ho fatto l'esempio della fine 800, per nella fine 800, quando dopo la guerra civile statunitense pian pianino emerge la potenza statunitense dopo la guerra germania francia quindi la vittoria della germania sulla francia anche la germania la prussia con gli altri stati vince la favore guerra 1870 71 però nel 71 alla fine di quella guerra nasce la germania diventa Tutta, cioè la Prussia con tutti gli altri stati eredi, eccetera, diventa Germania. E anche questa diventa potenza. Poi più un po' più tardi, è su anche il Giappone, no? con i vari eh, grossi colossi anche lì, eccetera. Allora, a quel punto io credo che a quell'epoca, e mi pare abbastanza evidente, a quell'epoca, ancora, tutti pensavano che l'Inghilterra fosse nettamente predominante, e invece, io credo che no, io credo, ormai credo che ex post si possa dire con tranquillità, che inizia il declino inglese, già a fine 800, soprattutto nel famoso periodo della stagnazione, della grande stagnazione 1873-96. E poi dopo, vabbè, dopo, la cosa diventa palese nel 900, quando è chiaro, dopo alla fine arriviamo agli scontri mondiali, prima e seconda guerra mondiale, che sono un più o meno lì aveva ragione Churchill, gli do ragione, era, anche se era un reazionario, però aveva una certa intelligenza e lui aveva detto, guardate che dal 1914 al 1945 è sostanzialmente un unico periodo storico, perché la prima guerra mondiale in effetti non risolve il problema della supremazia ancora, rimane ancora in piedi e quindi si arriva alla seconda. Con la seconda invece, chiaro, il mondo si divide in due e nel mondo occidentale gli Stati Uniti diventano. Nettamente predominanti, e dall'altra parte c'è l'URS, che, però, vabbè, questo un discorso un po' a parte, allora lo lasciamo, se no, ci disperdiamo. Ma ah, sì, sì. l'URS come il sottoscritto modestia parte aveva scritto, già nel 1969-70, era, era già in, in, in declino, era già in sì, era bloccata, era. Par un po' cristallizzata, aveva un'enorme potenza militare, eccetera. ancora si confrontava abbastanza bene con gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, però era per vari motivi che adesso tralasciamo, iniziamo un altro filone di discorso, però era diciamo così un po' cristallizzata. Ecco. E poi fatti, alla fine siamo arrivati al mondo unipolare, ma che ripeto è un mondo che... Guardate poi che negli anni 90, quando è crollato, nell'89-91 è crollato prima il campo socialista europeo, socialista tra virgolette comunque quello, e poi si è dissolta l'US nell'agosto di fatto del 91, e beh subito dopo, io ve lo ricordo ancora, che la visione per alcuni anni si è pensato che ci fosse un tripolarismo, me lo ricordo benissimo, mi ricordo ancora che era Stati Uniti, Germania, si pensava che Germania potesse diventare lei una seconda potenza mondiale e il Giappone, Giappone giusto. il tripolarismo, ma è finita presto questa, perché poi il Giappone è entrato anche abbastanza presto dopo aver avuto un periodo con il sviluppo, è entrato per una dozzina d'anni almeno un periodo di stagnazione, di difficoltà, quindi Insomma, alla fine, diciamo oggi si può benissimo dire che si, si dovrebbe andare verso un, sì, un tripolarismo, ma nel senso di Stati Uniti, Russia e Cina, insomma, sostanzialmente. La, gli Stati Uniti sono ancora, secondo me sono in lento declino, ma sono ancora, secondo me, la potenza predominante, però stanno crescendo. E, lì, vabbè, tutti pensano che sia la Cina soprattutto, io insisto che si sta sottovalutando un po' la Russia, si ha delle difficoltà ancora perché il crollo che ha avuto è stato insomma, insomma non indifferente, però nel, per esempio come potenza militare è un po' sottovalutata, e ogni tanto io leggo che ci sono delle armi strane che non conoscono per il piano sembra abbiano un missile che non verrebbe intercettato eh, per il momento, non c'è ancora il sistema di intercettarlo, comunque nell'insieme diciamo, vabbè senza adesso entrare troppo in particolari, diciamo che grosso modo per il momento il tripolarismo è questo, però non scordiamoci che potrebbero venire su anche, Prima, una volta si, passava al famoso, no, anche, si pensava che venisse su anche India eh, e il Brasile, no? addirittura qualcuno pensava anche a Sudafrica, no? Ricordate? Sì, il BRICS. Eh, ecco, ma adesso per il momento, quello, il Brasile soprattutto, mi pare che un po' in difficoltà. L'India, no, sta crescendo un po' meglio, ma insomma, direi, per il momento, atteniamoci a Stati Uniti, con le due potenze che crescono e che potrebbero infastidirla, che sono Cina e Russia, questo. È interessante, del, insomma, de, delle tue elaborazioni teoriche, sia la concezione della storia che non è deterministica, ma che appunto eh, eh. quasi vichiana, ecco, eh, nel senso eh. dei corsi e dei ricorsi storici, sì, e certo. anche poi la tua concezione della politica, eh, sì. perché appunto, queste è eh, come qui scrivi, guarda, prendo dal tuo ultimo saggio per una forza nuova, ma questo lo scrivi anche su altri tuoi... Um, tu ah, in, continu in continuazione sì. <ride> lo scrivi no, perché ce l'ho qui davanti e me lo, me, me lo ero anche segnato um, politica nel suo significato più vero, ossia il complesso di mosse successive che si collegano fra loro in una strategia te tesa alla vittoria nel conflitto eh, e alla conquista sì. della supremazia, che sì. solo per traslazione viene poi eh, riferita allo Stato e agli dagli altri organismi della sfera detta appunto politica o in termini giuridici pubblica, sì. i quali possono quindi considerarsi strumenti derivati rispetto a quelli originari della politica. Sì, sì, sì. No, perché normalmente, io lo noto ancora adesso, si continua a dire la politica e mediazione. Un minuto. Certo, c'è anche la mediazione, è una delle mosse che si fa, ma la mediazione non è la mossa fondamentale, perché la, non è che si tenta sempre di mediare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 questa è una mia ipotesi, credo che, ho detto vent'anni, ma possono essere di più, di meno, non lo so, ma credo che i giovanotti di oggi, che credo sempre si danno a tante altre cose, credono di poter dedicarsi sempre a tutte le varie cosette, eh, alla fine scopriranno, come già le generazioni di un secolo fa, che devono andare a crepare in guerra, eh, lo scopriranno e poi... E da quel lato poi dopo prenderanno probabilmente si cambieranno anche molte mentalità, molti modi di vedere, quindi io credo che alla fine per la supremazia si dovrà arrivare di nuovo a scontri abbastanza, però non quelli del Novecento, adesso non, sap non sapremo, no, oggi con, con l'avanzamento delle tecniche che c'è stata eccetera non saprei neanche dire se le guerre vengono fatte, saranno proprio cru, così cruente come quelle o magari più cruente, no, non, sa, non credo si possa fare previsioni, l'unica cosa che io mi sento di prevedere, poi dopo non ci sarò più, voi deciderete se avevo ragione o meno, è che alla fine però bisogna che qualcuno si batta per la supremazia e quindi bisogna che di nuovo si arrivi alle mosse strategiche, quelle decisive, che hanno il loro aspetto appunto bellico anche. Mentre è chiaro che in certi momenti storici può sembrare che prevalga la mediazione, cioè le mosse di aggiustamento, di smussamento del conflitto per non arrivare subito allo scontro quando non ci si sente preparati, eccetera. E quindi, mi è venuta io... in mente adesso una domanda. Quindi per te è, è, è ineludibile che la politica sia appunto, abbia come scopo quello della presa del potere. E quindi ti domando: non sì, pensi. La per la supremazia. Sì, per, il, potere, sì. Che, poi, il potere, sì. Il potere nel senso quello supremo, quello che permette di dire, il comando io in definitiva, ecco, sì. E quindi ti, ti faccio adesso una domanda che eh, mh, tra l'altro si eh, ricollega all'accusa che ti fanno, ossia quella di aver dimenticato i dominati, che ti, che ti fanno spesso e chi ti legge bene invece sa bene che non è così. Secondo e dopo, te, e dopo, <ride> dopo, dopo parliamo anche di questo, secondo te eh, i dominati hanno cominciato a perdere nel momento in cui le loro tra virgolette organizzazioni si sono dimenticate del fatto che la politica è strategia per appunto arrivare al potere?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 Io che amo i film, eh, se non è male vedersi, rivedersi Rocco e i suoi fratelli, <ride> insomma, credo che... Avrebbe... Vabbè, in questi momenti un po' duri eh, sembra che ci sia, ma sono, nonostante tutto, lotte che Marx diceva erano quelle distributive. Non lotte di cambiamento dei rapporti di produzione, che erano quelli che i rapporti di produzione significavano i rapporti sociali di classe, che, che lui chiamava di produzione perché ho detto dava la prevalenza alla sfera produttiva, quello che ho detto prima, no? Quindi i rapporti sociali di, sociali di produzione, però nella sfera produttiva. Però lui diceva che certe lotte non cambiano i rapporti di produzione, cioè non avviene il cambiamento delle classi al potere dei, dei gruppi sociali, sono distributive, cioè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 E quindi poi interviene persona. pure la finanza come epifenomeno di, co di conflitti più profondi nel beh, Vabbè, di... sì, quello per forza, perché eh, poi eh, noi compriamo tutto con, con, con il liquido, sì, insomma, con il liquido, il facente funzioni del liquido. Non c'è il baratto, non c'è il baratto, basta finito il baratto. E quindi è chiaro che chi controlla la moneta, o comunque, ripeto, non la moneta solo quella che abbiamo in tasca, dico.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 che riusciamo ancora ad andare avanti perché anche in Mars aveva un po' con la sua teoria aveva un po' semplificato il problema perché lo scontro avveniva tra due classi alla fine no grosso modo e quindi è un confronto bastata invece qui andando avanti in questo modo il conflitto è sempre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 I confini le frontiere, eccetera. E invece, questo poi no. Mi dispiace, non è avvenuto così. Perché ho detto prima che già possiamo individuare due belle differenze tra il capitalismo inglese e quello americano. Ma guardate, che anche all'interno del capitalismo europeo bisognerebbe studiare meglio le differenze tra il capitalismo inglese e per quello tedesco, eh? che anche lì c'è Angeli. Quindi, insomma, voglio dire. E per di più, poi, non solo non è esistito più, non esiste l'internet, anzi, i proletari, mi dispiace tanto dirlo, alla fine, quando siamo entrati nello scontro decisivo tra il 1914 e il 1945, lo scontro per la supremazia, cosa hanno fatto i proletari? Sì, almeno quelli da un certo livello in giù, hanno fornito le truppe, sono andati a crepare al fronte. Diciamocelo, diciamocelo un po' con, quindi insomma non hanno fatto la rivoluzione hanno, sono andati non dico che fossero convinti e che fossero tutti dei patrioti anzi probabilmente a livello quanto più in basso si scendeva probabilmente poveracci non avevano tanta voglia di andare a, però alla fine hanno fatto quello gliel'hanno fatto fare quindi cerchiamo di tener conto e cerchiamo di tenere conto un'altra cosa che tutte le rivoluzioni fondamentali ecco, poi sì. sono avvenute quando sono avvenuti questi scontri e in questi scontri un, a un certo punto, in certi punti la classe dominante come lo zarismo è andata a fondo eh, se, Lenin questo l'aveva capito quando parlava no, dell'anello debole no? dell'anello debole della catena cioè dove crollava la classe dominante e dice lì si può inserire allora il percorso rivoluzionario per lui eccetera e lo stesso del resto anche in Cina Sì, la cosa è stata non esattamente precisa come nell'Unione Sovietica ma insomma anche lì alla fine c'è voluta la seconda guerra mondiale il radicamento durante la seconda guerra mondiale dei comunisti nelle campagne mentre i nazionalisti erano nelle città e non riuscivano a combattere bene i giapponesi i comunisti cinesi diffusi nella campagna hanno impegnato a fondo, guardate che anche lì i Giapponesi hanno fatto l'errore di voler tenere la Cina a tutti i costi e hanno impegnato più della metà del loro esercito eh, per cercare di star là, quindi perdendo, perdendo forza in altri settori. E nelle campagne i comunisti sono radicati, tra il 41 e il 45, proprio sono radicati da bene e dopo la fine della guerra, andati via i giapponesi eccetera, regolati i conti. Con anche scecche eccetera del 49 insomma, hanno preso definitivamente ma è stata la seconda guerra mondiale ancora una volta che ha consentito ripeto il radicamento della de, de rivoluzione e anche il crollo ripeto l'indebolimento sia dei nazionalisti quelli guidati in quel momento c'è anche scec ma sia sì, anche dei signori della guerra che ancora avevano alcune zone di controllo prima della guerra avevano alcune zone e quindi, ripeto, i due grandi poli che oggi esistono contrastanti con l'Unione Sovietica sono nati sempre con la vittoria nel 17 dei bolscevichi, che, che se ne dica, anche se poi sembra che sia tutto crollato, invece eh, comunque da lì deriva, ma deriva perché, ripeto, è crollata una classe, di nello scontro tra dominanti è venuto il crollo di una classe, lo zarismo, e così lo stesso. Nella seconda guerra mondiale, nel, nello scontro che è avvenuto tra potenza, eccetera, poi all'interno della Cina, ripeto, è crollata praticamente: i signori della guerra erano già, indeboliti ma, eh, già indeboliti, ma sono crollati di fatto anche i nazionalisti che sono dovuti andarsene a Formosa, sì, poi Taiwan, ma era Formosa all'inizio e, e i comunisti hanno vinto. Quindi. La tesi di Lenin, l'anello debole, eccetera, di eh, insomma, si è rivelata. Mi sembra molto intelligente, solo che ribadisco, bisognava trarne le conclusioni teoriche. che Cioè, voglio dire, fare un non so come dire, un passo sì, in più. No, tutto, tutto le rivoluzioni non è che avvengono perché c'è lo scontro tra proletariato e borghesia, eh avvengono perché a un certo punto nello scontro tra più che borghesie, e comunque tra classi dominanti che, che sono dominanti in, in dati paesi quindi controllano dati stati una a un certo punto proprio nello scontro proprio sì perché la più debole insomma era chiaro è chiaro non so se... sì sì è assolutamente chiaro perché tra l'altro faccio anche una piccola parentesi chi ci ascolterà se, oltre insomma alle, alle letture degli ultimi saggi de, de, de, di, di, di La Grassa consiglio anche le 10 lezioni su Marx che sono sul canale di eh, quelle, sì. quelle sono molto interessanti sono, eh, eh, che, che va le avevo fatte cose con il che, DVD le avevo fatte con una casa editrice che poi mi ha un po' tradito eh sì infatti non, era eh, no, introvabile no. il libro eh, eh, mi ricordo, mi ricordo. Per fortuna, sì, per fortuna sono in YouTube, però bisognerebbe, io credo, di nuovo, sì, sarebbe bello rifarne un bel DVD e cercare di diffonderlo, insomma, perché quelle dieci sì. lezioni non sono male. Sì, sì, sono... non voglio fare il presuntuoso, però credo che sintetizzino abbastanza bene. Poi ho, ho cercato di fare quella sintesi ulteriore di un'ora con Bio Blu no? in quella intervista, Sì, che... l'ho vista. E poi non so perché mi hanno ma, eh, non so, vabbè. Ma l'hanno ridata anche in televisione tempo fa. Eh? Io l'ho vista mentre giravo, no, no, non lo guardo spesso, più blu l'hanno fatta di sera tardi mentre facevo eh, zaping. Sì, sì, sì. sì. L'ho vista in televisione, io la televisione la guardo pochissimo, il ah, blu non è che lo guardo così tanto. Ah, non so, non sì, sì, sì. sì. Però no, no, da... no, eh, no, no, no, ma quella non so fatta, che... mi dispiace che era in preparazione una seconda intervista. Ah, per non è spiegato. Eh sì, E io ho le mail ancora, se per quello. Del... <ride> Però forse perché qualcuno aveva un po' parlato un po' male di BioBlu, non so, ma io c'entravo fino a un certo punto. Insomma. Vabbè, comunque non ha importanza, mi... no, ehm... Non è eh, importanza. Eh, ecco. Però quelle dieci lezioni io credo importante. che mi piacerebbe un po' riprenderle e riuscire in qualche. però non so, so come. Vabbè, vedremo. Insomma, ah, io a questo punto, insomma, abbiamo parlato già abbastanza. Farei un'ultima domanda sulla situazione particolare dell'Italia. Come si è arrivati insomma, a questa situazione eh, che, che vabbè, insomma, la, la conosciamo tutti, e, e soprattutto. Eh, e, siccome appunto l'importanza degli stati è ancora fondamentale proprio una domanda che è tranquilla ma eh, anche un po' complicata come la vedi per l'Italia nei prossimi anni? Ecco così ma, un, po', un po' raffazzonata la domanda sì, ma ci siamo capiti sì, no, no, sì ma temo che a meno che non avvengano però, fatti bene, improvvisi ma mh, non la vedo bene perché abbiamo un ceto politico proprio, eccetera. e poi insomma il fatto che osino santificare Draghi è una vergogna assoluta, perché Draghi è una barca con le vele al vento, a seconda di come gira il vento. Tutti si scordano, è uno che assieme a Prodi ha partecipato alla liquidazione, non liquidazione, ma insomma all'indebolimento dell'industria pubblica nostra, a partire dalla famosa riunione sul Panfilo Britannia largo di Civitavecchia, eccetera, eccetera quindi cos'era 92, mi sembra eccetera. Dopo immediatamente è venuto anche Mani Pulite che ha fatto il coso e, e, e poi ripeto quello che proprio la, la gente si scorda, ma si scorda a eh, parte si scorda anche quel che avviene mesi prima si scorda nel 1999 dopo l'aggressione alla Serbia a seguito di Clinton eccetera il buon governo d'Alema svende la Telecom che era pubblica, perlomeno c'era una forte partecipazione pubblica, ai famosi capitani coraggiosi così definiti da D'Alema, Gniutti e Colanino di Brescia, la, fa la vendita, ma era una svendita, tanto loro che però non avessi in cazza per due giorni, poi l'hanno tranquillizzato, Bernabè che era l'amministratore delegato della Telecom, insomma, il direttore generale, quindi la, la svendono, la svendono però, c'era la possibilità di impedire questo perché bastava che il direttore generale del tesoro, che era Draghi, andasse a esercitare la cosiddetta golden share, che cioè significava bloccava, poteva dare il veto all'operazione. All non si è presentato. Ripeto, Bernabé si è incazzato, ha minacciato di rivelare chissà che cosa, poi l'hanno <ride> tranquillizzato come avviene spesso. E insomma, non ha più. però io mi ricordo queste cose. Io purtroppo l'anomia, la perdita di memoria dei nomi. Ma sui fatti e gli eventi li ricordo benissimo e sulle varie dichiarazioni anche dei personaggi, quella è la mia memoria è buona. Ecco, e questi, tutto questo viene dimenticato. Dopo quello, di fatti no a caso nel 2002. Viene premiato, va alla Goldman Sachs no, per tre anni, dal 2005, poi diventa governatore della Banca d'Italia dove c'è tutto il problema anche con il monte dei Paschi di Siena che serve da approfondire e poi, vabbè, poi diventa banca europea, no, governatore della banca europea, sì, sto parlando sempre del nostro premio, eccetera, eccetera. Ma non a caso, mentre era un po' in contrasto quando c'è stato dagli Stati Uniti la presidenza Trump, con la presidenza Biden possiamo dire che è tranquillo e sicuro, tanto è vero che nelle ultime riunioni che c'è stata, anche tra Biden e i governanti europei, eccetera, lui era molto contento che insomma, ci si fosse riallineati agli Stati Uniti e che si volesse, e anche contento del rafforzamento di nuovo un po' della Nato, eccetera. questo è l'uomo. Tutto questo viene dimenticato, fa cose meravigliose. Beh, vedremo, staremo a vedere. No, però l'uomo è intelligente, nessuno lo nega. Eh, però, intanto, era allievo di Caffè, che è stato il maggiore economista keynesiano italiano, e non mi si venga a dire che, che lui applica politiche keynesiane, vi dicendo che questo. A parte questo, lasciamo stare. Insomma, comunque, io ripeto, non la vedo bene, ripeto, per l'Italia, anche perché insomma si è visto insomma anche questa opposizione di destra quando ha potuto prima no no volevano per carità volevano a tutti i costi le elezioni perché in effetti probabilmente le vincevano eccetera. poi dopo pian piano pian piano ha cominciato è venuta la, la pandemia che io credo si sono tutti abbracciati e eh. ha detto ma è normale non è normale, per carità che è venuta la pandemia quella le elezioni si possono tranquillamente vi ricordate che prima prima della pandemia il sinistro non voleva le elezioni perché sapeva che per lei diceva no ma le elezioni si fanno ogni cinque anni per carità sì tutte ormai mentre si scordano che quello adesso appunto ho l'anomia ma insomma il più grande costituzionalista italiano e eh, non solo italiano aveva sempre detto che mi dispiace quando proprio è evidente mortati il mortati? Si eh? sì, morta Costantino. Mortati vedi sì, giusto. Ecco lui diceva: Quando si vede chiaramente, era chiaro. Ormai, che era, il era ormai era chiaro dopo un anno che erano dimezzati i grillini. Tanto per dire, quando si vede che gli umori sono cambiati, che il Parlamento non esprime più, si può anche andare a elezioni senza aspettare i cinque anni. E gli altri invece si difendeva sempre sui cinque anni. È arrivata la pandemia, basta. Meno male, non c'è neanche più bisogno di stare a discutere su cinque anni, non cinque anni, mortati o non mortati, bello. Si sono abbracciati, sono sicuro. Io li vedo già quelli al governo eccetera che si sono buttati, mamma mia che bello, che... adesso non, non c'è più pericolo di niente. Questo, quindi lasciamo andare. È un ceto politico che io non avevo mai visto in tutta ripeto bene o male ho detto dal 1953 che mi interesso i in politici poi non è che approvassi il centro-sinistra eccetera ma insomma non mi era simpatico per esempio Craxi ma se oggi vedo, <ride> rivedo alcune cose di Craxi devo dire oddio <ride> oddio <ride> era una specie di genio in confronto a questo questi sono una cosa impressionante per l'ignoranza per la grettezza ma è una cosa impressionante veramente quindi non la vedo che bene prima o poi se possono avvenire cambiamenti speriamo ma ne dubito assai ecco, ne dubito veramente per il momento credo che l'Italia andrà abbastanza sì no, io sono sicuro è che non ho neanche mai creduto a tutto il disastro che dicevano che con questa pandemia c'è una crisi enorme eccetera no, io credo che una certa ripresa ci sarà sicuramente ma anche là, la ripresa, la ripresa sempre con cosa? Con i settori non strategici, turismo, l'agroalimentare, il made in Italy, la moda, ma non sono settori strategici che ci danno un minimo di potenza diciamo, nel, nel mondo e neanche dentro l'Europa. Per cui ho sempre detto che l'Europa è serva degli Stati Uniti, che ne dicano. Ma ci sono i maggiordomi che sono la Francia e la Germania e ci sono gli sguatteri che sono gli italiani. Gli sguatteri a secchiaio puliscono i piatti e ma i maggiordomi sono gli altri quindi insomma credo che l'Italia per il momento non, non vedo ripadisco, non credo che finirà malissimo economicamente credo che una certa ripresa ci sarà ma ripeto sempre nell'ambito di una dipendenza stretta e di una debolezza di fondo legata appunto a questi settori non strategici che sono quelli poi che tirano avanti un po' insomma la parte economica ma non danno potenza non so se è chiaro sì, sì. Eh. autonomia eh, i, i, i famosi settori strategici insomma sì, che non è caso che no, sono stati sono indeboliti anche lei. sono state eh, indebolite con la chiusura che... dell'Iri insomma ecco. sì con la chiusura dell'Iri eccetera eh, io avevo letto che quando è stato presidente Prodi perché è uno di quelli assieme a Draghi è uno di quelli fondamentali per questo e, non so se vogliamo dire altre due non cose no, il io preso, credo no, che penso, è abbiamo fatto 29, una bella panoramica sì, però, sì mi pare sì, sì poi è tanto che... la svendita della Sme lo ricordate a De Benedetti, l'ha intervenuto Craxi e l'ha bloccato Potrebbe... Era, un, era un po' piccolo ai tempi era appena nato però insomma l'ho studiato <ride> <ride> sì sì eh, insomma sì sì sì